grande uomo. Un, un esempio da seguire, ma una persona vera. I comunisti veri sono eretici. Rimane un rivoluzionario di professione se vogliamo usare questa definizione. In grado era il tentativo di un'altra risposta. Un comunista eh, non ortodosso certo è stato testimone le mie nozze ecco. si sentiva molto legato a, a tutto ciò che avveniva dal, a partire dalla parte dei deboli a partire dai lavoratori Cosa ci lascia Pietro Ingrao? Ci lascia molte cose, bisogna vedere se noi siamo capaci di portarle avanti, ci lascia l'idea che, e cito la frase sua più bella, la politica e la democrazia non è solo il voto, è, la soggettività, il popolo che si fa protagonista, che partecipa, è uno spazio deliberativo. Questa credo che sia la cosa più importante che ci lascia. Pietro Ingrao e Giorgio Napolitano eh, sono, erano restati gli ultimi due grandi del, di quella generazione del Partito Comunista. Oggi spetterà a Napolitano chiudere anche il racconto, la narrazione di quell'esperienza storica? Vorrei essere un po' polemico. Napolitano è un burocrate di quel Partito non è un caso che la sua carriera abbia raggiunto le vette che sappiamo, Ingrao solo per spirito di servizio accettò di fare il Presidente della Camera. Ingrao comunista eretico, cosa resta della sua vita e della sua storia politica? Eh, innanzitutto è importante ricordare comunista, eh, oggi per fortuna le parole di Maria Luisa Boccia hanno nominato questa parola che è stata un po' rimossa in molti degli interventi di commemorazione. Resta senz'altro quello che Maria Luisa ha citato, eh, continuare a camminare tenendo, senza rimuovere, tenendo davanti l'orizzonte del comunismo. Come bisogno condiviso, come lotta che non cesseremo di portare avanti. Eh, no, oggi vedo che c'è tutta questa ipocrisia che lo definisce padre della patria, eccetera. Ingrao era ovviamente un comunista legato profondamente alla storia del PC, al, a quella che era la, la sinistra. Togliattiana, chiamiamola così che veniva però da Togliatti quindi ha tutta la sua storia una storia che, che si è conclusa in realtà però eh, è quello che manteneva che ha mantenuto fino all'ultimo lo posso testimoniare anche per qualche colloquio che ha avuto era l'idea e la necessità del cambiamento rivoluzionario questo era, era un grau Il grau era uno che voleva eh, cambiare il mondo e eh, pensava che il mondo dovesse essere cambiato quello che rimane è la ricerca continua finché è stato nelle condizioni di farlo su come ricostruire una sinistra che avesse i valori della solidarietà e della giustizia sociale. Non si capacitava di era diventata la sinistra del nostro paese poi era in grado nel senso che con tutti i dubbi tutte le, le, eh, le sue anche proiezioni come dire insomma quello che lui diceva l'irriducibilità dell'essere umano è un in grado amore un pezzo della, di quella repubblica che oggi stanno cercando di distruggere, un pezzo di quella gente che ha cercato di sviluppare la Costituzione piuttosto che cambiarla. Noi oggi con, con quanto dice la Boschi... Noi apprendiamo, più che apprendiamo diciamo, abbiamo conferma anche da parte del Partito di un pezzo del Partito Democratico che c'è stato un pezzo di politica che ha cercato di cambiare la Costituzione dal momento in cui è stata fatta, no? ci sono 70 anni che vogliamo cambiarla, invece c'era un pezzo che era uno di, una delle avanguardie di questo pezzo che la voleva realizzata e la realizzazione della Costituzione sarebbe forse la più grande rivoluzione che l'Italia ha visto. Che cosa ha rappresentato Pietro Ingrao per l'Italia e non solo? Eh, io non sono italiano, io sono greco e eh, grazie a Ingrao abbiamo saputo molte cose, abbiamo cercato di fare un comunismo democratico, un socialismo da volto umano, con democrazia, con libertà, Siamo stati, ci ha insegnato come stare dentro i movimenti, ci ha insegnato anche di essere coerenti e di avere alto il nostro morale. Noi, specialmente in queste ore difficili che passa nel nostro paese, l'insegnamento di Ingrao, anche le, le sue, come possiamo, della sua tenuta dentro la, la sua lunga vita e eh, la coerenza che ha mostrato sono praticamente una, un, un esempio da seguire.